L'osteoporosi è. multifattoriale. Silente. Sottovalutata. Inquadrabile. Il mio studio si avvale del primo densitometro Ologic W Horizon in Italia. L'ultima e più sofisticata tecnologia che individua il profilo di salute ossea. La densitometria, con immagini ad alta definizione, misura la Bone Mineral Density, o BMD. Il Trabecular Bone Score, o TBS, ne calcola la qualità e classifica la microarchitettura dell'osso. L'algoritmo FRAX calcola la probabilità di rischio di frattura a 10 anni, combinando 11 fattori diversi, età, sesso, etnia, BMI, eventuale assunzione di cortisone, fratture precedenti, familiarità, alcol, fumo, artrite reumatoide e osteoporosi secondarie. E oggi, grazie al nuovissimo software Bone Strain Index, si possono determinare deformazioni e sforzo a cui l'osso è sottoposto. Livelli di precisione mai raggiunti prima. Ti aspetto in studio.